in primo luogo voglio ringraziare Dio per questo anniversario, per, quest anniversario. La per la vittoria non, non è stato un anno facile un anno in ma è stato un anno di vittoria abbiamo visto, il abbiamo visto la crescita della chiesa non solo il, il numerico. Non soltanto una crescita numerica il hacia ma una crescita in profondità sì, perché, il primo è perché la prima crescita sempre è in profondità o se fare un edificio quando si vuole costruire un palazzo lo hace es un para abajo. la prima cosa che si fa è un buco in giù. No, se, un árbol, se tu vuoi piantare un albero lo es hacer un para abajo. la prima cosa devi fare un buco giù. Y una, he hecho, y pone una volta che ha messo radici e eh, messo un buon cemento va la crescita andrà verso l'alto. La crescita è infermabile. Dio ci ha dato un versicolo al primo di Dio ci ha dato un versetto all'inizio dell'anno. Molte persone si sono messe contro di te. Ha Però nessuno ti potrà resistere. Come ha fatto il Signore con Moisés, con Mosè, ha stato contigo, con la pastora, con la pastora. Come Dio è stato con Mosè, con Giosuè, così è la so, la, il Signore è stato con te, con la pastora con noi. Perché c'è qualcosa che dà sicurezza a un ad un servo di Dio, un di Dio. A un figlio di Dio. Che lo que pase, Succede quello che succede. Occorra Succede quello che succede, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Amen. Amen. En Dios, en la mano Dios, con Dio e nella mano di Dio sempre siamo sicuri. Muy bien, saludo a todos los hermanos que en esta mañana están aquí. Molto bene. Saludo tutti i que siete qua. Saludos ah. también a la iglesia de todas las iglesias rey de reyes y reyes. También, muy cortos saludos de todas las iglesias reyes y reyes. Todos los pastores han mandado saludos para ustedes. Tutti i per Como decía, creo que era ayer come dicevo anche ieri i vostri pastori sono molto voluti bene in Valencia li vogliono molto bene in Spagna han loro hanno conquistato il cuore di tutti con su Grazie alla loro semplicità con il amor, loro amore con su humildad, la loro umiltà con su e la loro amicizia è un piacere per noi poter essere partiti e vivere a tutti ed è un piacere poter essere qui ed essere partecipi di questa festa. Lo dos años Ci siamo conosciuti circa due anni e mezzo fa. Años y medio nunca me ha de in due anni e mezzo non mi ha mai parlato di un'aspirazione personale. Sempre le nostre, nostre conversazioni sono sulla chiesa. Sono Siete voi. Su Scarga sono te. Sì. sui loro pesi siete voi Sul anello sono i loro desideri sono per voi per vedervi crescere per vedervi fermi vedervi, al Signore. vedervi che state servendo il questo Signore le e questo onore ai pastori e loro non sono qui per cercare il loro proprio vantaggio per onorare a Dio, ma sono qui per onorare Dio e per servire voi e per servire voi Amen. Muy bien, pues vamos a en la en esta Entriamo nella parola questa mattina, e il tema della mattina si incontra in en Deuteronomio. Il tema di questa mattina lo troviamo in Deuteronomio capitolo, capitolo 6, 6 verso 6, 10 a 12. Questo è il titolo, la gratitudine. La gratitudine. Dice Deuter 6, e dice così: quando poi l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare. Nel paese che giurò ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, di darti grandi e belle città che tu non hai costruito, e case piene di ogni bene che tu non hai riempito, pozzi scavati che tu non hai scavato, e vigne oliveti che tu non hai piantato. Quando dunque avrai mangiato e ti sarai saziato? Guardati dal dimenticare l'Eterno che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù. Guardati da dimenticare l'Eterno. Guardati da dimenticare l'Eterno. Guida te di non olvidarti. dire al Signore. Perché Dio ci ha detto questo? Perché il Signore sta per te. Perché Dio ha fatto questo avvertimento? Guida te non olvidarti del Signore. Guardati di non dimenticarti del Signore. Chissà perché il Signore lo conosce? Probabilmente sarà perché Dio ci conosce? Che conosce umano. Perché conosce l'essere umano. Chissà perché il Signore sa che siamo Probabilmente perché Dio sa che siamo ingrati. Che, che cos'è la gratitudine? È un sentimento che ci obbliga a stimare il beneficio o un favore che abbiamo ricevuto. O che se lo sa che O che eh, c'è stato. Um, eh, che hanno sì. querido, han querido hacerlo. Oppure che ci hanno qualcosa che ci hanno fatto. A, a, de a cui noi dobbiamo corrispondere in una qualsiasi forma, in qualche maniera. Hay un, una frase in Spagna che qui non si può talvez come è eso, una, un pareato. C'è una frase in Spagna che una rima e non, non viene una rima in italiano quando si traduce. Però dice así: de dice bien nacido es ser agradecido. Dice: de bien nacido es ser agradecido, cioè nato bene. Significa essere grato. Amén. De bien es ser right. Nascere bene, e essere grato. E esta a, a, a la por medio de tres de una familia. Allora, questa mattina cercheremo di capire la gratitudine per mezzo di una famiglia. La gratitudine, una de tres la gratitudine di una famiglia espressa in tre maniere. Juan, 12. Giovanni, capitolo 12, dal verso 1 al verso 3. Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Preghiamo Dio un attimo, Padre ti ringraziamo per poter essere qui questa mattina, santo, in questo posto santo, dove tu, stato, dove tu sei, dove tu, dove tu ti manifesti, dove tu parli al tuo popolo, non solo ai bambini dai L'uomo non vivrà di solo pane, sino di toda que sale boca Ma di ogni parola che fuoriesce dalla bocca dell'Eterno. Signore, tu es buena. Signore, la tua parola è buona. La lleva Il seme sempre porta frutto. questa mattina. Ma questa mattina. Siamo una buona terra. questa parola. Riceveremo questa parola. Porterà frutto in noi vogliamo portare frutto no vogliamo che le tue parole non cadano a terra che, tu caiga in che le tue parole cadano nei nostri cuori e possano germinare e possano crescere e portare frutto por ti ringraziamo per loro nel nome di Gesù qual è il tema questa mattina? la, la gratitudine, gratitudine. De una de tres la gratitudine di una famiglia che viene espressa di tre modi. modi. Lazzaro le invitò. Lazzaro lo ha invitato. Lazzaro era seduto a tavola, invitò a Gesù. Al Perché? Perché era grato a Dio. Lo había Gesù lo aveva resuscitato. Era morto e nulla darle vita. Era morto, nessuno gli avrebbe potuto restituire la vita. Pero, eh, eh, quando il lo resucitò, Ma quando il Signore lo ha resuscitato, eh, sicuramente Lazzaro pensò. Sicuramente Lazzaro ha pensato. Quante cose aveva Quante cose lui aveva lasciato senza terminare? Quanti sogni Quanti sogni che non si erano compiuti? Quanti errori che mi gustaría cambiarlo? Quanti errori che mi avrebbe fatto piacere cambiare. Todo lo que dejé de hacer, mi hacerlo, Tutto quello che ho lasciato senza terminare e mi piacerebbe farlo. Aver sido e lui era grato perché era stato risuscitato. Y nosotros, si e noi siamo grati. La, di dice que en y en la parola di Dio dice che noi siamo morti nei nostri delitti e nei nostri peccati. nostra vita non aveva futuro. La nostra vita non aveva un futuro. Una vita di C'era una vita di errori. Una vita di fracasso. Una vita dei fallimenti. Una vita di non complire il proposito per il quale Dio ci aveva creato. Una vita in cui non realizzavamo il proposito per il quale Dio ci aveva creato. Però vita. Ma lui ci ha dato la vita. E lui dato un nuovo futuro. Lui ci ha dato un nuovo futuro. E come, vamos a e come useremo? E come vogliamo? Cosa faremo? O, che cosa o cosa stiamo facendo oggi? il Signore in un'occasione ha guarito dieci leprosi. 17. Luca 17 Luca dal verso 17 al verso 18 Gesù allora ha preso a dire non sono stati guariti tutti e dieci? dove sono gli altri nove? non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero? A Gesù gli sembrò strana questa assenza di nuovi uomini. Che Erano stati guariti da lui. Quando lo Quando lo ha incontrato erano delle rovine umane. I loro passi, le loro voci parlavano di una morte vicina. Erano persi. Non aveva potere umano capace de di evolvere la salute. E non c'era essere umano che gli poteva restituire la salute. Segregati, separati da sua famiglia. Erano messi da parte, lontani dalla famiglia, separati. Sperando la morte. Stavano soltanto aspettando di morire. Però di pronto Gesù si cruza con ellos. Ma all'improvviso Gesù si incrocia con loro. E lo sana. E li guarisce. Perché non regresarono a darle grazie? Perché non sono ritornati per dare grazie Perché non regressarono? Se Dio le aveva fatto un bene. Se Dio gli aveva fatto un bene, perché non sono ritornati? Perché loro pensavano di avere diritto alla salute. Lo salute, ¿por qué io no tengo salute? Se gli altri hanno la salute, perché io non ce l'ho? Così sono molte persone che echan la colpa a Dio dei problemi che hanno. La gente vuole vivere come vuole vivere. Le persone vogliono vivere come vogliono. Non vogliono mettere in conto Dio. Però non vogliono le conseguenze del peccato. La gente quiere Le persone vogliono ubriacarsi. Ma non vogliono la cirrosi epatica. Quieren el el adulterio. Vogliono l'adulterio. La Ma non vogliono perdere la famiglia. El sexo vogliono un sesso illecito. Però no lo Ma non vogliono una gravidanza non desiderata. Vogliono le droghe. Vogliono la droga. No SIDA. Ma non eh, l'AIDS no E quindi loro pensavano che non c'era ragione per essere grati a Dio. Così sono molte persone. Perché a me mi è successo questo? Perché Dio a mí me mi ha mandato questa malattia? Io no que non sono peggiore di quello. E quando succede un miracolo l'unica cosa che dice bueno, è has hecho bien en hacer bien tu Ah va bene, Dio ha fatto bene il tuo lavoro. No tengo por qué ser non ti devo dare grazie. No tenía por qué de estar Perché io non sarei dovuto essere malato. Ocurrió hace unos años. Era un futbolista profesional. Yo, ti aseguro, yo he sido futbolista profesional. Yo soy stato calciatore professionista. Y cualquiera que ama cualquier profesión. E chiunque ama un qualsiasi tipo di lavoro, quando è, quando è giovane, desidera essere quello. Desidera essere qualcuno. E sicuramente, pide a Dios. E sicuramente lo dice a Dio. E io sono sicuro che questo ragazzo aveva chiesto a Dio. Signore, se io ah, Signore, se io potessi essere calciatore. Se io potessi essere un potessi essere calciatore professionista. Ah, si in se potessi giocare nella Serie A. a. Se potrei essere internazionale. Se potessi giocare una Champion, oh, se, se potessi arrivare alla finale della Champions, e un, e un giorno è arrivato. Era una finale della Champions. Era una finale della Champions. Real, Madrid Real Madrid contro Valencia. Due squadre spagnole. Entonces ese partido ganó el Real Madrid. E quindi questa partita ha vinto il Real Madrid. Lui aveva giocato nel Real Madrid. Lui aveva giocato nel Real Madrid. Per ora stava nel Valencia. Ma adesso era nel Valencia. E ci col tempo di raccogliere la medaglia. È arrivato il momento di prendere le medaglie. Gli la diedero al Valencia, le dieron medalla de plata. E al Valencia gli diedero la medaglia argento. E la, le telecamere stavano guardando Un plano, en todo el mundo tutto il mondo stava vedendo questa scena. Il primo piano di quest'uomo a este le su al portiere. Gli misero la medaglia así, se la e lui se la tolse e hizo una maledizione contro Dio. E fece una maledizione contro Dio, ha maledetto Dio. Toda la vida seguramente deseando ese momento, Tutta la vida, seguramente momento. Y cuando llega el momento de dar gracias a Dios. E quando arriva il momento di dare grazie a Dio. Lo único que se le ocurrió fue blasfemar. Que la él. única cosa che è successa è che es que lui ha bestemmiato Dio. Uno después fue con la selección española. Pochi giorni dopo è con la selezione spagnola. Porque era el portero de la selección española. Che lui era portiere della selezione spagnola. Que van a jugar el mundial de, de, de, de, de Corea. Dovevano andare a giocare il mondiale della Corea. Era en sua abitazione. Era nella sua stanza. Quarto el baño. Nel bagno. Le cayó la botella de colonia. È caduto una bottiglia di profumo. Le cortó un tendón. E gli ha tagliato un tendine. E non no ha potuto giocare il mondiale. E non ha potuto giocare il mondiale. E non ha nunca pudo jugar más en la selección. E non ha potuto più giocare nelle selezioni. La maldición le cayó a él. La maledizione è caduto su di lui. Però che triste, è vero. È veramente triste questa. Desacrecimiento il fatto di non essere grati così sono molte persone quando tutto, oh, tutto va bene, gloria a Dio quando los ma quando vengono i problemi no dar a non vogliono dare grazie a Dio ancora rimani nella tua integrità ancora rimani nella tua integrità ancora vai alla chiesa a pesar tutto lo que nos ha pasado, nonostante tutto quello che ti sta succedendo hijos, sono morti i figli nos hemos pobres, siamo rimasti poveri maldici a, a Dio e muori la, la questo fu la moglie che lo disse a Gio quando tutto andava bene gloria a Dio ma quando arrivarono i problemi invece di ringraziare Dio devolvene le spalle a Dio Girò le spalle a Dio. Abbiamo visto molte persone venire in chiesa ed essere benedette. Quanti di voi avete visto venire in chiesa? Io ho visto a mille. E abbiamo visto come Dio ha trasformato il suo hogare. Ho visto come Dio ha cambiato le loro famiglie. Come Dio gli ha, la salute. gli ha dato la salute. Come Dio gli ha dato lo che necessitava. Gli ha dato quello di cui aveva bisogno. Però oggi dove sono? Dove sono oggi? Una canzone che si canta in Spagna. Una canzone si canta in Spagna. antigua. Molto antica. Dice dove sono quelli che dicevano Alleluia? Dove sono los che dicevano gloria a Dio? Dove sono quelli che dicevano gloria a Dio? Dove stanno che los busco e io veo? Dove li cerco ma non li trovo. Han Hanno girato le spalle al Signore. Quanti di noi conosciamo Signore? E molti sono uh, non grati. Ma ce ne fu uno che corse e si inginocchiò davanti ai piedi di Gesù. Era il simbolo dell'azione di grazia. Era un simbolo dell'azione di grazia. Signore, grazie per chi Signore, grazie perché mi hai guarito. Signore, Grazie per, lo che hecho in grazie grazie per quello che hai fatto nella mia vita. Pero a los pies de Jesús? Però quanti di noi sono inginocchiati davanti ai piedi di Gesù? Sono ha hecho quanti sono grati per quello che lui ha fatto in noi? Qualsiasi motivo è per, motivo è per uscire fuori dalla Chiesa. Diceva ieri mia, Diceva ieri mia moglie. No, uno se marciò. No, uno se n'è andato. Perché la, non lo Perché la sorella Maria non l'ha salutata. Ella dice, e lei dice que me devuelvan todos los besos que yo he dado. Que mi ritorni indietro tutti i baci que yo he dado. Todos los abrazos que yo he dado. Todos los abrazos que yo he dado. Todos los abrazos que yo he dado. Ricevi tanti abrazos dalla Chiesa. E un día uno, tal vez, no se ha dado. un los abrazos que yo porque dado. Todos los abrazos que ha he dado. Todos los abrazos que yo he dado. Todos los abrazos que ha he dado. Todos los abrazos que yo he dado. Todos los abrazos que yo es el motivo porque el papá un día se equivocó o la mamá para abandonar es el, el hogar. motivo porque el papá se ha sbagliado un giorno o la mamá se ha sbagliado un giorno para abandonar la iglesia. es el motivo porque el pastor o la pastora se han sbagliado y andaron a la iglesia. El el la a Pero tristemente mucha gente lo hace. Pero molte volte purtroppo sucede. Y tú. Da e tu, a Dios por lo que ha hecho tu Stai dando grazie a Dio per quello che lui ha fatto nella tua vita. Ti arrodiglia davanti de a inginocchi davanti a lui per ringraziarlo. Lazzaro ha invitato Gesù alla sua casa. Tu, has a Jesús a tu casa. tu hai invitato Gesù nella tua casa. Lo, presentato a tu lo hai presentato alla tua famiglia. Le hai detto quello che Gli hai detto quello che lui ha fatto per te. Onora al casa. Onora il Signore nella tua casa. Primero, eh, lo invitò. quindi Lazzaro lo ha invitato l'altra parte è la sua famiglia dice la parola che Marta le serviva dice la parola che Marta serviva a Gesù por el era felice e grata per il miracolo no a ver más a su hermano. non aveva più speranza di vedere suo fratello suo, hermano, menor. suo fratello probabilmente era il più suo piccolo di estaba... lei che sempre aveva sido algo débil e algo enfermizo. Probabilmente era stato magari sempre debole o si ammalava spesso. Ed era adesso risuscitato. e poteva tenerlo di nuovo in casa. E poteva averlo di nuovo in casa. Y dar un hogar da e Questo avere un uomo in casa dà sicurezza. Ella stava agradecida. E lei stava grata. Siete agradecidos nos dice la Parola. La parola dice che dobbiamo essere grati. Essere grati. la gratitudine la giovò a servire e la gratitudine l'ha portata a servire la a servire data che era grata, questo l'ha portata a servire Por per quale motivo serviamo Dio? Ebrei 12, 28. perciò ricevendo il regno che non può essere scosto. Mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Quindi abbiamo ricevuto un regno che non può essere scosso. Dobbiamo essere grati e mediante questa gratitudine serviamo Dio. Non si può servire Dio se non è con gratitudine. Per soldi? Noi no. per denaro ci possiamo dedicare agli affari e sicuramente guadagniamo di più. E avremo meno problemi. Servimos a, Dios por Dios. Ma noi serviamo a Dio per gratitudine. Però molte persone danno le ore migliori al mondo e le sobras a Dio. E quello che avanza a Dio. Se tengo che fare ore extra, le faccio. Horas extra, De, ah, de, se de de devo fare un'ora extra lavoro la faccio. Se devo fare domenica un lavoro in più per guadagnare più soldi lo faccio. E quando ho tempo para. vado in chiesa? De su vida al mundo. Molte persone danno il meglio della propria vita al mondo. E a Dio E a Dio cosa gli diamo? Siamo stati creati per la lode e la gloria del non Suo non nome. Non sei stato creato per essere idraulico, né insegnante, né medico. Se Ha sido creado para la lode y gloria de Dios. è stato creato per la lode e la gloria di Nuestras profesiones y nuestro trabajo solo es para pagar los gastos. Serve soltanto es a pagare le spese. Pero el centro y el motivo de nuestra vida. El centro, el de nuestra vida es servir a Dios. servire Mucha gente, hermanos, así está ocupada en trabajar y en darle lo mejor de su vida y la mejor fuerza al mundo. Y muchas personas son realmente tanto impeñadas en trabajar y están dando todas las otras formas mejores al mundo. Y las obras es que avanza Dios. Un par de horas a la semana, Un paio de horas a la semana. Cuando puedo. Cuando puedo. Dice Ma dice la Bibbia che dobbiamo avere gratitudine. Mediante ella a e mediante questa gratitudine serviamo a Dio. Non, vamos a llevar, nada. non ci porteremo nulla Desnudo, hemos desnudos, a Dio. Nudi siamo arrivati e nudi ce ne andremo. Pero por estar aquí, tener cosas aquí. Lavoriamo per avere cose qui. En el cielo, donde Mentre il nostro está? tesoro è nel cielo. Está? Dove sta? Dove sta il nostro tesoro? Eh, Stavamo una volta in Argentina una volta in Argentina non so se già ho raccontato questa storia siamo stati molte volte in Argentina stavamo era grande, quindi stavamo predicando una chiesa molto grande le hablé de los en e ho parlato dei uh, funerali in Spagna sono spettacolari qualcuno ha mai visto un, un funerale in Spagna? Funeral no, no. Es sono spettacolari lì sempre va prima il coche con il morto lì sempre va avanti prima la macchina con il morto Dopo c'è la famiglia. però dopo ci sono grandi camion, Grandi piattaforme, dove si vanno su dove si portano la casa, ropa, dove vanno su dove si portano i vestiti, joyas, dove si portano joyas, todo, todo, todo lo, todo lo i tutto tutto, tutto tutto beni materiali loro? Tutto quello di valori. Adesso non in Italia, non passa no, questo non succede in Italia. E neanche in Spagna nessuno si porta niente dietro nadie se lleva nada nadie se lleva nada nadie se lleva nada nadie se nada Y la niente. gente quiere esforzarse por nada ¿Cómo es posible? nada nadie se lleva nada nadie se lleva nada nadie se a Dios por se lleva nada nadie se lleva nada nadie se lleva nada nadie se lleva nada nadie ha detto se vi sembra male servire Dio servire lo dioso che hai qui che portesti voi lo dioso che hai in i dei che son del posto da dove siete usciti però io in mia casa ma io e la mia casa serviremo a Jehová serviremo il signor hasta el fin de mis ah. días yo ah. e mia casa serviremo al Signore. fino alla fine della mia vita io e la mia casa serviremo l'eterno David fue sacado de detrás de las ovejas y sirvió al Señor. David è stato tolto dall'ultimo del gregge e ha servito il Signore. Pedro sirvió al Señor. Pedro ha servito il Signore. Pablo sirvió al Señor. Pa Paolo ha servito il Signore. Todos sirvieron al Señor por amor y por gratitud. Tutti hanno servito il Signore per amore e per gratitudine. ¿Qué ha hecho Jesús en tu casa? Cosa ha fatto Gesù nella tua casa? ¿Ha hecho algo el Señor en tu casa? Ha fatto qualcosa nella tua casa? Se le ha puesto como rey. Del Se tu l'hai messo come re, allora sono sicuro che tu hai fatto grandi cose. Hai un versicolo che non mi gusta della Bibbia. C'è un versetto che non mi piace: nella è buono, me gozo. mi riempie di gioia. Però non mi gusta. Però non mi piace: e Juan, 12, Giovanni Juan 26. 12, 26. Giovanni 12, 26. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Non mi piace. Perché Dio deve darci più cose? Più benedizioni? Se ci ha dato Gesù. Ci ha dato quello che più amava? Se non toccare di al de todos los días de vida. A noi ci dovrebbe toccare di servire il Signore in ginocchio tutti i giorni della nostra vita, vale la pena. Vale la pena. Hemos servi hemos al Abbiamo servito il Signore. C'è un posto in cielo per noi. Pero no dice il Però il Signore. ci dice si alguno, si uno mi scrive, se uno mi serve, il Padre le c'è un onore per quelli che servono il Signore. Dio ha detto che va ad onorare coloro che lo servono. No, Signore, non ci devi onorare. Dobbiamo servire per gratitudine. Ma Dio ci onorerà. C'è un onore per tutti quelli che servono. Mucha gente te puede decir, pero ¿qué haces siempre viniendo con tus niños a servir? Pero Dios te dirá, ¿ah, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Siempre a servir con tus niños? Quédate en tu casa. Rimani a casa. Siéntate en la silla. siéntate en la silla. Que otros trabajen. Que otros trabajen. Pero hay una honra de Dios para que le sirvan. Pero hay un honor de Dios para que le sirvan. Le servimos a Dios porque le amamos. Lo a Dios porque amamos. Le servimos a Dios porque estamos agradecidos Le servimos a Dios porque estamos agradecidos. Li servimos porque estamos gratos. Pero hay una honra de Dios. Ma io vedo i pastori più meglio di, di tre anni fa, più onorati. Uy, han Ma, oggi, oggi quanti regali hanno portato. Sarà perché Dio li sta onorando perché stanno servendo? Si capisce il mio francese? Si comprende? Si comprende? C'è un onore per i servi di Dio. Per servire per servire per vivere nella sua gloria se merece, per onorarlo come eh, si merita che serve Dio quello che serve Dio avrà una ricompensa le seguirà starà con se uno mi serve mi segua sarà con me io soy, dove sono io sarà anche il mio servo con il Signore, saremo, con il con il saremo con il Signore per con il saremo con il Signore però Dio a però oltre a questo Dio ti onora. Esta mujer estaba agradecida y se puso a servir al Señor. Questa donna era grata, si è messa a servire il Signore. Uno estaba agradecido porque Dios le había devuelto la vida. Era uh, grato perché Dio le aveva dato la vida e lo sentó a su mesa. Y ha fatto sedere Gesù alla sua tavola. Onorò il Signore, Le dio lugar al Señor, ha dado al Señor en su vida. Ha dato spazio al Signore nella sua vita. Otra estaba agradecida la seconda, Marta, era grata e si è, a servirlo, e no? è messo a servire. E la, la terza, Maria, Maria lo, unchio, lo ha unto. Gratitud, era piena di gratitudine el sobre Jesús. ha deciso di spargere il profumo sopra Gesù. Di cosa ci parla questo? Nos alabanza ci parla di lode e adorazione. A, le gusta el de la a Dio gli piace il profumo della gratitudine. Muchas veces echa de menos este incienso. Molte volte eh, Echa de meno. menos? Eh, echa de menos, echa sí, de menos. Eh, no no. È strana che non se le dé. Sì, sí, è strano no se si dia un incenso. Incenso para él. Incenso per lui. Dice Malachia 11. Malachia 11. Un profumo strano. Poiché dal sollevante levante fino al ponente sarà grande il mio nome fra le nazioni e in ogni luogo sarà offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura perché il mio nome sarà grande fra le nazioni dice l'eterno dell'esercito sì, anche se le persone non vogliono dare gloria a Dio e le persone non sono grate a Dio arriva il tempo della lode Vamos a adorare a Dio. Adoriamo il Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. A suo su nome. A suo nome. En todo lugar se ofrece incenso a Dios. En todas las naciones hay un pueblo que le alaba. En todas las naciones hay un que lo adora. Desde, Desde donde nace el sol hasta donde se pone. Hay millones de personas que alaban a Dios. Ci son que, alaban a Dios que, que son a Dios. agradecidas a Dios, que son a Dios. Aunque alguno no quiera hacerlo. Anche no lo y Dios muchas veces es temeroso ese perfume. Y Dios muchas veces. Uh, vuole gli manca questo profumo, no su vida. ma non ho benedetto la sua vita, no lo ma io non l'ho perdonato, no lo ma non l'ho salvato. E dove c'è la sua lode? Su dove sta la sua gratitudine? Su e dove c'è la sua adorazione? Su e dove c'è il suo servizio? Su dove sta la sua famiglia? La alla non la portano neanche in chiesa. A, le gusta el de la A Dio gli piace il profumo della gratitudine. Al Stiamo offrendo incenso al Signore. Dice eh, Isaías: Non importa leggere della misericordia del Signore. Non c'è tempo di leggerlo. Della misericordia di Dio farò memoria. De todos di tutto quello che Lui mi ha fatto, io me ricorderò. Di Dios fai tu, tu memoria della misericordia di Dio nella tua vita ricordi da dove Dio ti ha tirato fuori ricordi, ha volte a ricordi quante volte il diavolo è venuto per distruggerti pensava che tutto si terminava. e tu pensavi che tutto si finiva Dio guardò. ma Dio ti ha guardato Dio, Dio ti ha alzato e Dio, ahí. e Dio ti ha fatto sedere qui e ci ricordiamo di questo De della de misericordia del Signore. Diceva il salmista. Diceva il salmista. Bendice, alma mia, Bendice anima mia al Signore. E ogni cosa in me, benedica il tuo santo nome. Benedici anima mia no a Jehovah. E non beneficios. dimenticare nessuno dei suoi benefici. Lo dice il Salmo, Salmo 100. Anche il Salmo 100 4, lo dice. Che lo, lo, lo tutti ¿verdad? lo conosciamo. Salmo 100 verso, verso 4. 4. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Men. Entriamo, Men. Por ahí con de Entriamo dalla porta con gratitudine. Estamos, señor, gracias, que Stiamo dicendo: Signore, grazie che sono arrivato in chiesa. Ti alabo e ti benedico. Ti lodo, ti benedico. Un día en mi e un giorno era nel mio ufficio. Nella porta del mio despaccio vicino alla porta e chi è stato lì nella chiesa sa che c'è una hall d'ingresso grande? C'è un primo piano entran e de eh, entrano Quindi entra delle persone alla porta. Io ero nel mio ufficio, eh, qui diciamo, c'era un balcone. E arriva una hermana con sua E arriva una sorella col figlio. Con, su hija, con, su hija. con la figlia Y veo que entra a la iglesia. Veo que entra en la y la niña hace así. El bambina fa così. -sí. Me quedé sorprendido. Sono rimasto sorpreso. Digo, habrá sido una una, una casualidad. Sarà stato una casualità. Porque nada más entrar a la iglesia levantó las manos. Perché è entrata in en chiesa alzato la mano. Le pregunta la madre. He chiesto a la madre. Digo, ¿has visto pitolo che ha hecho tu hija? ¿Hai visto quello che que ha fatto tua figlia? Digo, sí, pastor. Sí, pastore. Que suoce siempre que viene, lo sé. Me lo un anno niña. aveva appena un anno questa bambina e, lo que hacía al e la prima cosa che faceva quando entrava in chiesa era, era, in chiesa era alzare le mani nosotros, hermanos, e noi veniamo in chiesa e gratitudine? abbiamo gratitudine di... c'è l'odio al Signore, al Signore. De poder por ahí. siamo felici di poter entrare da là dice, dice, il Salmo 145, dice il Salmo 145 verso 1 e verso 2 Salmo di lode io ti esalterò o oh mio Dio e mio Re e benedirò il tuo nome in eterno ti benedirò ogni giorno e loderò il tuo nome in eterno ti benedirò ogni giorno Cada dia te benedirò. ogni giorno ti benedirò Cada dia al ogni giorno stiamo benedicendo il Signore c'è lode sulle nostre labbra io sempre dico, io sempre dico dove vado in, silla in quale sedia ti sei seduto? Tu, de silla, iglesia, tu prima di sederti in una sedia nella chiesa, devi guardare giù. Guidare da sotto. Che Cosa c'è sotto? In una silla pone Perché in una sedia c'è la lode. En pone queja". Ah, in un'altra ci sono problemi. Hai due persone che alla chiesa. Ci sono due persone che vengono in chiesa. uno si siede nella sedia della lode. Bendito sia il Signore. Gloria a Dio! Che bello anniversario! Che que bello quello che sta succedendo! Si e l'altro la si siede nella sede dei problemi. Che Ah, quanto è lungo! Va a esto? Ma quanto finirà? Quanto è pesante il pastore che sta parlando? E perlomeno se fuera che almeno sarà bello io pensavo che quelli di Spagna erano belli e invece quelli di Spagna neanche no sono belli si, si sono seduti sulla sedia eh, dei problemi in quale sedia ti sei seduto tu? quando arrivi in chiesa su quale sedia ti siedi? la della alabanza quella della gratitudine quella del servizio al Signore o la della o quella del mormorio che che pesante, che largo. Ah, non vuelvo más. no tornero mai più. Dove ti siedi? Dove sei seduto? Alguna vez cambiamo, cambiamo esa alabanza por la queja. A volte cambiamo la nostra lode per il lamento. Tirala la queja danza. Eh, facciamo il lamento danza. un rato me lamento, otro me queja. Un momento ¿verdad? lamento, un momento danzo. Y otro. Así hay persona, pues sí, ci sono alcune persone. Però no questo non è per noi. Le, le circostanze possono cambiare. Però non può cambiare la nostra attitudine. No Il nostro cuore non cambierà mai. Pero a Ma a mezzanotte, orando Pablo y Silas, Paolo e Silas, stavano pregando. A Dios", e cantavano inni a Dio. E i presi non e i carcerati li ascoltavano. Non importava che messo nel Non importava che non stati messi nel carcere. Che preso nelle catene al loro continuavano a lodare Dio. Il diavolo ti può attaccare le mani. Ti può attaccare i piedi. A, a, a, a può attaccare il tuo Può attaccare il tuo cuore. No tu Ma non potrà attaccare le tue labbra. Le tue labbra possono lodare Dio. Tus labbi sempre possono dirlo: Signore, grazie. Gracias por lo que has hecho en mi vida porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien todas las cosas ayudan a bien todas las cosas cooperan al bien no me importa lo que estoy viviendo no me importa lo que vivo me, me importa lo que Dios ha hecho en mi vida me importa donde Dios me va a llevar las circunstancias pasan nunca pasa el amor de Dios nunca pasa la bendición de Dios la bendición nunca pasa la promesa de Dios ella siempre se cumple siempre se cumplen siempre se cumplen siempre se cumplen Dimmi a quien amas Dimmi a chi ami y te diré que eres y te diré que eres. Di eres y te diré eres. Date gracias en todo lo que eres y te diré que eres y te diré que eres y la diré que eres y la diré que eres y te diré que Dare grazie, grazie a Dio è la nostra attitudine. Por lo que él ha hecho vida. Per quello che lui ha fatto nella nostra vita. A Dios. Dobbiamo essere sempre grati a Dio. Una, vez había un una volta c'era un imperatore romano. Hizo una fiesta. E fece una festa. Era, su Era il suo compleanno. E invitò a tutti ha invitato tutti gli amici. E a tutta la realezza. Tutte, tutte le persone. A tutti gli ambasciatori y allí en, el, en los jardines de su palacio. E quindi nel palazzo c'era un grande banchetto. Cuando estaba todo preparado. Quando tutto era pronto, se puso a llover. Ha iniziato a piovere. A llueve, ha iniziato a piovere. Y se enojó. E lui si è arrabbiato. a todos sus a en el que Ah, e ha preso tutti quanti gli arcieri? Arci lo chiamò todos. Ha chiamato Lo e ha pre preparati y le hizo que e dice che dispararono al Dio della e dice de sparate di di al Dio della pioggia perché mi ha rovinato il compleanno e tutti li dispararono le frecce al Dio della pioggia però un secondo dopo se si sono accorti che le, le frecce sono cadute sulla loro testa la e questo fa la, la, la lamentosi la, lamento. lamento, a nadie maldice non maledice gli altri sino al telalato ma chi la lancia? Al a quello che que ha gratitudine. La queja hace mal al desagradecido. La, la, la lancia uh, de la, uh, delle cose male vanno a colui che non ha gratitudine. Al que la lanza. La, la bendición, bendición La la al que bendice A colui che Me han contado de una región maravillosa en Italia. Mi hanno Dice que allí no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Me dice che non fa ni freddo né Siempre hace la temperatura buena. Sempre c'è una temperatura buona. La, la comida, allí es maravillosa. La, la mangiare lì è buonissimo. La mejor comida de Italia. È il cibo migliore d'Italia. Nunca está ni demasiado frío ni demasiado no ha... calor. Allí el sol siempre brilla en su plenitud. Lì il sole sempre brilla sul suo posto piove giusto quello che deve piovere. La gente, toda, tiene cara di Lì le persone tutte hanno faccia felici. Todos se con Tutti si salutano con amore. Sapete no? di quale regione sta parlando, no? La regione della gratitudine. la regione della gratitudine. La regione della gratitudine. La regione, la, della gratitudine. la regione della gratitudine. C'è anche in Italia questa regione. Puedo vivir feliz. Posso vivere felice? Puedo de cada día. Posso vivere ogni giorno? Si llueve, sea el Señor que Se duove, benedetto al il Signore perché mancava pioggia si hace sol, sol Se sole, che c'è il sole, che sole è meraviglioso. La gente che sta in fronte è gente buona. Le persone che sono di fronte a me sono persone buone. Es gente che, si le hablo, a a Jesús. E sono persone a cui parlerò riceveranno Gesù. Se lo tratterò con amore, mi tratteranno con amore. La regione della gratitudine della gratitudine. Andiamo a vivere tutti a questo posto. cambiarlo, non so dove sta vivendo. Non so dove tu stai vivendo, ma puoi cambiare. Però cambiati a questo lugar. Ma cambiati in questo posto. In questo posto. Ci sono fidanzati che si sposeranno. Andate nella regione della gratitudine. Che vivete in quel posto. Perché lì si vive bene. Non questa nada, hermano non costa nulla. Possiamo andare in questo posto e non ci costa niente. È un cambio di clima spirituale. È un cambio di clima spirituale. Un cambio de animo. Un cambio di animo? Un cambio di attitudine hacia la vita. È un cambio di attitudine verso la vita. Ci su es a Dios. E tornare a Dio. E essere agradeti. Ed essere grati. Damo gracias a Dios hoy por este día. Diamo grazie a Dio oggi per questo anniversario. Per tutto quello che Dio ci ha dato per tutto quello che Dio ci ha dato in questi giorni tutto per tutto quello che abbiamo grazie per, grazie per i nostri pastori tutto detto, per tutto quello che hanno fatto per noi grazie per, grazie per i nostri padri grazie per i nostri figli grazie per ogni servo di Dio che, han che hanno creduto che, han che hanno lottato che, han che hanno sofferto che, han che hanno pianto però che, han però che hanno vinto grazie a Dio per questa hermosa inglese Grazie a Dio per questa chiesa meravigliosa. Che, han cuidado, certo? che hanno avuto cura dei servi. Mi, han, mi hanno curato questi servi un anno in più. E anche la pastora è stata cresciuta. Han pagato un hanno pagato un prezzo. Hanno Però fratelli, no non chiederei senza ricompensa. rimanete senza ricompensa. Anche un bicchiere di acqua fredda dato nel suo nome. No non rimarrà senza essere ricompensata viviamo, viviamo con gratitudine quando Dio ti abbia benedetto Dio ti ha sanato ti ha guarito ti ha restaurato guida ricordati non di curare ricordati di non dimenticarti di curare come, come tante persone hanno fatto Alcuni hanno 20, 30, 40 anni. No Ricordati di non dimenticarti di Dio. Viviamo sempre agradecidos a, Dios. Y a Dio. Viviamo, la Viviamo nella regione della gratitudine. Che anche gli altri non vogliono dare grazie a Dio, noi staremo qui, dia tras dia, alabandola e glorificandola. Noi saremo qui giorno dopo giorno lodandolo e glorificandolo. Amen. Mettiamoci Amen. in pie. Mettiamo yes. piedi, fratello. Diamo grazie a Dio. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Io voglio invitare questa mattina, invitare questa mattina solo, a solo quelli che hanno gratitudine. Solo quelli a cui Dio ha fatto qualcosa nella loro vita. Che vengano che possono venire avanti alla regione della gratitudine della gratitudine qui c'è la regione della gratitudine, se ti aggredito, se sei grato Aquí, a Dio, vieni velocemente avanti. velocemente avanti alla regione della gratitudine, vieni Dio mio, Digni, Signore, grazie per tutto, grazie per quello che hai fatto nella mia vita, grazie per tua grazie per la tua benedizione, grazie, Signore, grazie per guardarmi, per custodirmi, Signor. per provvedermi, Signore, Signore. Dio ti invita, in invita questa mattina. Solo a los agradecidos. Solo quelli che sono grati a Dio. Yo creo que todos, hermanos, creo que estar Io credo che tutti, i credo che essere qui. Io credo che tutti, i fratelli, dovremmo essere qui. Tutti hanno fatto qualcosa nella nostra vita. Y esta estar aquí. E questa mattina dobbiamo essere stare qui. a Dios. Per Dio. Per ringraziare Dio. Non possiamo essere come eh, non possiamo essere come i nuovi leprosi che non, darle grazia, che non hanno voluto ringraziare Pero il Signore sì. noi sì. Mañana, sì questa mattina sì a vogliamo dare grazie a Dio hecho, per tutto quello che ha fatto haciendo, per tutto quello che sta facendo per tutto quello che farà Vamos a preghiamo Padre ti diamo grazie. Grazie. grazie questa padre. mattina ti ringraziamo per questa fiesta per questa festa. Siamo di festa, Signore. Abbiamo visto le foto dell'anno. Si, si sono fatte tante cose meravigliose. l'anno no non è stato facile. Ha avuto difficoltà. Ci sono state difficoltà. Ha avuto problemi. El diavolo ha a Il diavolo si è venuto contro di noi. Però tu lo sai guardando ma tu ci hai guardato. Aquí, e questo giorno siamo qui. In, pie, in piedi. Ringraziandoti. Con allegria nei con nostri alegria. cuori. Io, Io benedico ogni vita. Io benedico i pastori. Io a lo, a los que están aquí. i Servi di Dio che sono qua. A cada persona, persona que esta ad ogni persona che questa mattina è venuta qui. Che, toda del cielo che ogni benedizione del cielo sia, sobre cada uno de ellos. sia sopra ognuno di noi. Grazie, Signor Grazie Signore. Vivere vogliamo vivere con gratitudine. Vivere vivere con gratitudine quello dicho, tu per quello che che hai fatto nelle nostre vite. Signore come Lazzaro. Invitarti a vogliamo invitarti nella nostra casa Vogliamo a tavola con stare a casa con te, con Marta, te. Come Marta. Servirte, vogliamo servirti. Signore. Gratitud con gratitudine ti vogliamo servire. Come Maria. Come Maria vogliamo tuyo. spandere il nostro cuore davanti a Te, vogliamo lodarti sempre. sempre. Vivir agradecidos vogliamo vivere con gratitudine por todo lo que tu has hecho por per tutto quello che hai fatto per noi. Nunca lo mai ci dimenticheremo. Nunca nos mai ci dimenticheremo, Signore, de lo que tu in vidas di quello che tu hai fatto nelle nostre vite e nelle nostre famiglie. Te doy grazie per Él. Ti ringrazio, Signore. Nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro amén, aleluya, amén. Vamos a tener un momento, para bendecir cada vida bendecir cada vida bendecir cada vida